Ma innanzitutto il mio ruolo a Barcellona, io sono stata chiamata dalla sindaca di Barcellona due anni fa per ripensare il concetto di tecnologia e città digitale e ripensare una Smart City realmente dal basso e soprattutto capire come la tecnologia può dare potere ai cittadini. Quindi come partire dai bisogni dei cittadini, come partire dai problemi della città, che sono moltissimi, dai veri problemi sociali e non partire dalla tecnologia, che è stato un po' l'errore dei progetti di Smart City diciamo, precedenti. Effettivamente per noi il motto diciamo, che utilizziamo a Barcellona è che non ci può essere una rivoluzione digitale senza una rivoluzione democratica e che quindi la, la nostra diciamo, soluzione al problema che c'è di mancanza di fiducia, di mancanza di speranza e anche di ehm, difficoltà delle istituzioni politiche e delle istituzioni democratiche a proporre una, una, una visione di futuro, soprattutto per le nuove generazioni, è quella di mettere in campo una democrazia partecipativa, che sia una democrazia partecipativa reale, quindi coinvolgere i cittadini sui propri bisogni, capire esattamente come i cittadini possono essere parte molto più integrante della definizione delle politiche stesse e quindi in qualche modo. Trasformare le istituzioni, come può, può aiutare la tecnologia che non è mai la soluzione, ma è sempre una parte della, del, del, delle politiche pubbliche che bisogna mettere in campo, e, è ad esempio rendendo le istituzioni molto più porose, molto più trasparenti, molto più. Molto più um, chiare no? cosa succede, come viene allocato il, il bilancio. Ad esempio, noi utilizziamo molto le tecnologie per la trasparenza. Siamo la prima città che ha uh, integrato nell'architettura della città stessa una bustia etica che sarebbe un'infrastruttura um, encrypted un'infrastruttura um, diciamo sicura con, con la criptografia per cui tutti i cittadini, possono, i cittadini e amministrazioni pubblici possono denunciare casi di corruzione. Dentro l'amministrazione, uh, pubblichiamo in maniera chiara uh, tutti i dati di bilancio, come vengono allocate le risorse. Abbiamo chiari esperimenti di democrazia partecipativa dove un, oltre 40.000 cittadini hanno partecipato alla definizione dell'agenda uh, di governo. Quindi le nostre politiche, il 72% delle idee che sono le politiche di Barcellona oggi vengono dai cittadini stessi che hanno partecipato con dei meccanismi di ibridi diciamo di democrazia sia digitale che offline, quindi con assemblee partecipate dove i cittadini hanno proposto e discusso le, le loro proposte. E, e, e quindi in qualche modo diciamo, la, il vero antidoto a, a quella che è una depolitizzazione delle istituzioni, a una sfiducia, no? la crisi di legittimità delle istituzioni politiche attuali, io credo sia veramente la democrazia partecipata, la democrazia partecipata che oggi avviene anche attraverso le tecnologie digitali. Il, il concetto di sovranità tecnologica è che in qualche modo bisogna riprendere il controllo della direzione del cambio tecnologico, ovvero se vogliamo fare in modo di utilizzare la tecnologia per risolvere le missioni, i problemi del futuro, che sono tanti, ad esempio dalla, eh, noi abbiamo un grosso problema sull'accesso alla casa, eh, il cambiamento climatico, la mobilità sostenibile, cioè tutte le grosse eh, questioni del, del futuro, bisogna dare una direzione alla, allo sviluppo tecnologico e quindi riprendere il controllo uh, della tecnologia eh, sempre in, ma in maniera democratica, ad esempio la gestione dei dati che per noi devono essere un bene comune, un'infrastruttura pubblica di città